E que faz o tem 29 anos. É um jogador muito alto. Um central do metro em 95. Conseguiu por 3 vezes. Chegou -se a se vir em 2007. 2007? Mortange? Daniela, ideia você? Salá. Salá. Dá-lhe. Crossa. Jacko. Só camisolas amarelas. Oh! Um pê. Proprio uno Mannaggia Quasi quasi Grossela Dalla giù Così Vai Vai Vai Vai Dai Erudi con magico ma che, che mi interessa della storia dello stadio? Fai la telecronaca! Parola di qua sta attrae un uno solo! Va. Vabbè! Parola, speriamo che per essere crossata da un'altra directa, 24! E ho bloccato chi attacca! E ho giocato da un'altra! Famo Vai, vai, vai, Dalla! Oh! Passala! Vai, bello! Ah. Così Così così vai, vai, vai, oh. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, is vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Uh. Vai, vai, vai, vai, vai. Sì. Get Oh, uh, pelo, pelo piccolo così. from uh. Rigore? Ferrari e 3 1 2 3 3 3 dai oh. uh. e vai hey! la cosa più importante non è vincere ma è divertirsi un mondo, perdersi nel gioco. Certo, se poi la tua squadra vince, è ancora più bello.